Più assoluto. E il silenzio è sempre colpevole. Io a fattore non mi è mai fregato niente, come tuttora non me ne frega niente, poi l'ho detto apertamente senza problemi. E lui mi disse se volevo fare una particina su un film, infatti ho fatto una particina piccola sul Vangelo secondo San Matteo, no? E io ho detto a la particina che, che, che mi mette a fare la particina. Diceva ma guarda che divertente, carina, e vabbè ho fatto questa parte sul Vangelo secondo San Matteo, ho fatto un pastore. Poi dopo ha fatto la uccellini. dopo il Vangelo, no? Diceva se ci sarebbe un'altra cosettina insieme a Totò, capirei, Totò per me dico, che eh, Totò dico sai era un sogno, Ah ma dico ma lascia perdere, ma chi mi vede a me, chi mi pensa? e infatti mi disse che dovevamo andare a casa sua Totò", per fare amicizia per legare, cioè un rapporto non d'amicizia ma cioè, a conoscerci no? cioè, per iniziare un lavoro tranquillo no? e infatti sono andato a casa di Totò insieme a Paolo e, e come ho visto Totò, insomma, tu capisci l'impressione ma di Totò lì e... Poi, sono entrato mi sono ammazzato da ridere, Paolo dice ma che ridi? Paolo lascio ridere, questo... e mi vede ridere Insomma, siamo stati lì a casa sua, abbiamo parlato così e abbiamo fatto uccelli e uccellini. i Senti, hai mai pensato a cosa avresti fatto della tua vita se non avessi incontrato Pasolini e se non avessi fatto l'attore? Ma io, eh, quando ho conosciuto Paolo, facevo il Falegname, lucidatore dei mobili, Però non è che era un lavoro, un lavoro sincero da parte mia, no? Perché non ero tanto convinto, però un lavoro che mi piaceva farlo. E, e penso che se non mi avrei conosciuto Paolo, eh, la vita mia sarebbe stata un'altra. Dovesse sinceramente uno un po' sbandato, eh, non so se al caso lo, Comunque, eh, io rubavo, rubavo, rubicchiavo, non è che facevo. Eh, ero un po' ragazzo, un po'. Eh, sono stato pure in galera, non è vergogna a dirlo. E eh, non lo so quale, quale sarebbe stata la vita mia. O un ragazzo delinquente oppure il ragazzo falegname con messiere non lo so <SILENCIO>